Claudia Gerini parla della differenza d'età con Andrea Preti. Claudia Gerini e Andrea Preti, la differenza d'età vale solo per le donne? Claudia Gerini e Andrea Preti stanno insieme da tempo, ma la loro differenza di età continua ad essere un argomento ricorrente. Il modello, regista, Attore e produttore ha 17 anni meno di lei. Secondo l'attrice nel nostro paese la differenza d'età vale solo per le donne, infatti se l'uomo è molto più grande nessuno quasi lo nota. Claudia ha raccontato in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, di non aver ceduto presto al corteggiamento dell'attuale compagno. Preti ha dovuto insistere a lungo, lei stessa ha confermato di aver bisogno di tempo in amore. Ha poi aggiunto che a conquistarla è stato il suo corteggiamento all'antica, definendolo un ragazzo pieno di qualità e talento. La Gerini è molto legata alla famiglia, lei stessa ha detto che vive giorno per giorno, ma prende le sue decisioni pensando soprattutto alle sue due figlie. Claudia Gerini sogna una carriera in film internazionali. Claudia Gerini ha conquistato moltissimi successi nei suoi 30 anni di carriera. Tra questi ricorda con gioia viaggi di nozze con Verdone, attribuendo ad esso la sua maggiore popolarità. La gente ad oggi ricorda ancora le sue battute. L'attrice ha molti sogni per il suo futuro, tra questi quello di fare carriera in film internazionali alla Judy Dench. Nonostante la sua età, pensa che il meglio deve ancora venire.